Ciao a tutti, in questo video stiamo quindi vedendo degli specilli, tutti in acciaio inox di lunghezza circa 16 cm, diverse forme a seconda delle necessità. Quindi abbiamo specilli a punta, arrotondati, curvati, a paletta, piatti. Si possono utilizzare, ad esempio, nel modellismo per posizionare piccoli pezzi, utilizzare con colle, vernici, oppure per il restauro, con paste modellabili, con lo stucco. Si possono utilizzare in bigiotteria o d'oreficeria oppure in elettronica nella costruzione e nella preparazione di circuiti Vi ringrazio per l'attenzione e ci farebbe piacere riavervi per il prossimo video. Visitate anche il sito elettronicadidattica.com Ciao a tutti e grazie!